Oggi riuscirò a rompere il mio Elastic Corp Fighters di Chica Boom. Eccolo Un ragazzo nello scorso video mi ha consigliato di metterlo nel freezer Congelarlo e poi provarlo a romperlo Vediamo se funziona Eccolo Ancora un po' d'acqua Eccolo Ok tutto il freezer per te caro Aspettiamo che si congeli Sono passate 24 ore Wow Ma mi ha pesato tantissimo Ok ora dobbiamo solo romperlo Eccolo Se neanche così si rompe dovete dirmi voi come fare. Oh. Eccolo. Niente da fare, ancora tutto intero.